ragazzi e benvenuti a questa nuova puntata della Scuola TV, eh, siamo qui in compagnia con Gianluca De Buon pomeriggio a tutti ragazzi, bentornati per questa nuova stagione su, su Scuola.net Dani, se siamo insieme cosa vuol dire? Vuol dire che c'è un grande ospite, soprattutto tu sei emozionato perché è un ospite Beh, di certo. primo livello perché lo abbiamo strappato dal consiglio dei ministri che ci sarà alle 18.30 lui è il primo ministro professor Giuseppe Conte, benvenuto buon pomeriggio a tutti, e grazie per l'invito benvenuto presidente, citando diciamo un film, per tutta tutto come sta? diamoci del tu, sai so che è eh, diventato <ride> più colloquiale questo che, che, che emozione, possiamo cioè, tu te lo saresti mai creduto un giorno di poter dare del, del tutto tuo al presidente del consiglio Giuseppe, eh, grazie succede, succede anche questo eh, No, io sto Vai. bene tutto bene, molto impegnato, questa notte abbiamo fatto molto tardi, c'è stata una riunione perché oggi approviamo la Nadef, che sarebbero diciamo, a tutti gli studenti che ci ascoltano, è il primo documento ufficiale di programmazione economica, quindi iniziamo a scrivere un po' le cifre, anche se non i dettagli della politica economica. Possiamo dire che è uno degli esami più importanti del, del governo, il diciamo, primo scoglio di prova? La legge di bilancio è un salto sì, nella legge di bilancio noi scriviamo e programmiamo appunto quella che sarà la, le, le iniziative in campo economico, in campo sociale, le varie misure, i vari provvedimenti, e lì tutta la programmazione, la concentriamo quindi come dire un po' come uno studente universitario che fa nottata prima dell'esame questo un po' l'è successo a lei alla squadra di, anzi a te e alla squadra di governo quindi ci sono molte somiglianze oggi tra gli studenti che ci seguono è così però non ho studiato da solo, abbiamo fatto un lavoro di squadra quindi beh, beh, no. questo come viene anche ricordato, ricordato dal, nostro, dal nostro diario poi come dire ricordo a tutti i ragazzi che ci stanno seguendo connessi certo. su Facebook su Youtube su scuola.net sui nostri portali partner Ansa, Digicom Muffington Post Fanpage e chi più ne appi ne metta che noi siamo in direttore. Siamo in diretta, tra poco appunto, ci sarà il Consiglio dei Ministri, quindi un po' come eh, prima dell'interrogazione uh, Giuseppe, insomma, il Presidente del Consiglio, invece di stare a ripassare si mette qui a parlare con noi Quindi fateci domande, noi risponderemo, molte le abbiamo già selezionate prima Però cercheremo anche di rispondere a quelle che arrivano in diretta Però Dani scusa, la prima domanda eh, vorrei fare io è Ci può dare qualche anticipazione su questo Consiglio dei Ministri del 18? Cosa succederà? Una notizia, Uno spoiler in anteprima beh scriveremo il numero del rapporto deficit-pill quindi il numerino che interessa tanto i giornalisti e anche il grande pubblico ma che vuol dire? Se... Cioè un ragazzo che magari non è esperto di macroeconomia certo. deficit-pill come, come lo spiegherebbe? no allora Anzi, come lo il, il deficit-pill in pratica è quel numero io non lo posso anticipare che ci consente di dire noi spenderemo questa cifra vogliamo fare una manovra espansiva rispetto al passato perché vogliamo contrastare le politiche di austerità quindi sarà un numerino un po' alto, lo preannuncio ma non do indicazioni sopra il 2, sotto? Non si può dire. Sopra il 2. Okay. Sopra il 2, però fermiamoci qui. Okay, non si può dire. 7 a 7,5 ci fermiamo, <ride> okay? ok? Quindi non arriveremo a 7,5, lo possiamo dire. Fermiamoci qui, vi no, prego. Okay. Non, okay. Sba non sbanchiamo, insomma, a meno che non esca la matta. Okay. Quindi è un numero è sicuramente molto, molto importante per quanto riguarda la manovra. Appunto, e di, vogliamo di assolutamente anticipare quello che è, il, è la società che vogliamo, certo. l'Italia che vogliamo. Quindi vogliamo già anticipare... Eh, la svolta verde, green new deal, avete sentito? E infatti ne, ne, parliamo, ne parleremo molto di, di questo aspetto, vogliamo dare la possibilità anche eh, di modernizzare il paese, la digitalizzazione, eh, promuovere maggiormente gli investimenti, sbloccare gli investimenti, insomma… Mh, stiamo programmando tante, tante cose certo, E tante... sicuramente è un'ottima notizia ma avete su questi temi sicuramente intanto è importante sapere che si vuole investire su questi temi avete già anche dei dettagli sugli specifici provvedimenti o è ancora presto per parlarne? non li scriviamo qui ovviamente qui eh, indichiamo solo gli aggregati economici certo. quindi i numeri complessivi però sicuramente dovendo scrivere un numero complessivo vuol dire che ripartiamo le risorse abbiamo già un progetto Presidente però io farei un attimo un passo indietro perché tanti ragazzi e tanti italiani sono andati in ferie che c'era un governo, adesso invece ce n'è un nuovo governo cioè. e se lei dovesse spiegare a suo figlio che ha 12 anni cosa è successo quest'estate come, come gliel'ha spiegato o come gliel'ha spiegata è... a suo figlio, come, cosa gli direbbe o cosa gli ha detto? Beh non gliel'ho spiegato perché lui in realtà era dispiaciuto di come era andata la cosa quindi ha solidarizzato molto col papà ha pensato che il papà fosse stato offeso, fosse stato eccetera, io gli ho detto ma non ti preoccupare, però era felicissimo che il papà ritornava alla vita normale e quindi abbiamo, siamo stati alcuni giorni in cui eravamo veramente felici, nel senso che io felice di vederlo, dispiaciuto un po' per il fatto ovviamente che si era conclusa l'esperienza di governo in cui avevo riposto anche molto impegno eh, impegno da tutti i punti di vista fisico energie mentali, morali eccetera, però ecco c'è la prospettiva di eh, riconquistare la dimensione di vita normale e questo è durato qualche giorno, quindi ci siamo un attimo rilassati, dopo un po' si è completamente si è ribaltato, ribaltato eccetera. Il telefonino è iniziato a squillare, <ride> si è scatenato l'universo mondo e lui è iniziato invece una preoccupazione forte. Papà, ma come? Stavamo. Appena, ferrando, siamo appena parlato, era appena parlato. Quindi è entrato un po' in crisi, gli ho spiegato, papà, guarda, ti capisco perfettamente, ma eh, non avrei mai immaginato. Però capisci, gli ho dovuto spiegare insomma, che c'era questo, questo nuovo appello, questo nuovo invito e sottrarsi nell'interesse anche suo personale insomma, di poter fare qualcosa di importante per il paese era un po' difficile sottrarsi, anche, ha sofferto un poco. Anche perché appunto bisogna un po' sacrificare la vita personale quando si... C'è molto sacrificio per quanto riguarda la dimensione di vita personale e la dimensione di vita familiare, questo senz'altro. Il mio piccoletto con... è andato <ride> in sofferenza, è okay. eh? un po' anche tutti i rapporti personali. Però, le... Noi abbiamo visto una cosa per Lady, che era pubblicamente che invece lo ha supportato nella partecipazione allo sciopero di venerdì. Insomma, è stata una. È stato il suo primo sciopero. È stato un qualcosa. Almeno così abbiamo letto. Mi ha emozionato molto. Mi ha emozionato molto perché. Come dire, per la prima volta l'ho visto grande, 12 anni, papà ci tengo tantissimo a questo sciopero, ma davvero? Sì, sì papà ci tengo tantissimo, ma guardate che non stava neppure bene, cioè ci ha tenuto, si è, si è svegliato, si è fatto accompagnare, ha accompagnato la mamma, insomma eh, la cosa mi ha colpito e ho detto va bene, allora vai figliolo, vai tranquillo, sereno perché è una buona causa. Ma cosa ne pensi un po' di questo movimento? che si è instaurato, uh, non solo a livello italiano, ma a livello internazionale comunque? È un grande stimolo critico, ne penso tutto il bene possibile, perché ci deve richiamare tutti, risveglia le coscienze, c'è da, da pungolo per noi anche decisori politici, quindi io non lo vedo assolutamente negativamente, anzi, e tenete conto che eh, già il 22 marzo, mi pare di ricordare, li ho incontrati a Palazzo Chigi, questi giovani, una delegazione italiana, li ho incontrati col Ministro dell'Ambiente e anzi abbiamo concordato che sarebbero stati coinvolti nelle politiche ambientali del governo quindi verranno, verranno coinvolti insomma, in questo assolutamente, sono in contatto con il Ministro Costa su questo ovviamente è il Ministro Delegato e vengono coinvolti quindi eh, nel corso di quell'incontro a Palazzo Chigi abbiamo già individuato qualche tema, qualche argomento su cui potrebbero essere coinvolti, è bello avere i giovani che in qualche modo partecipano perché ho detto loro, vedete eh, questa attenzione al cambiamento climatico, ai cambiamenti climatici questa attenzione per la preservazione dell'ambiente, la della biodiversità, lo sviluppo sostenibile, lo dovete questa attenzione e interesse alimentare attraverso lo studio, perché certo. è facile dire siamo sensibili sì. per questo tema poi bisogna misurarsi, bisogna studiare e ogni cosa siamo in, nel campo della scuola <ride> richiede sempre un attento studio perché poi bisogna operare delle scelte ma visto che mh, come dici tu è stato sicuramente una cosa molto bella, a questo movimento e sicuramente ad apprezzare questi impegni dei ragazzi saresti favorevole ad abbassare eh, diciamo, il diritto di voto a 16 anni? visto che in tanti diciamo, hanno fatto questa, questa proposta su Twitter questo, questo hashtag quindi. forse è proprio una richiesta Ma da parte dei ragazzi guardate al di là della tendenza io faccio una riflessione eh, negli ordinamenti giuridici si fissa una certa soglia anagrafica e per una convenzione tradizionale si dice a quell'età tu hai alla piena maturità psicofisica è un fatto quindi una convenzione quindi abbassarla va benissimo e ritengo che oggi i nostri ragazzi a 16 anni diciamo abbiano tutta la almeno in astratto poi delle volte ci sono delle persone che a 50 anni non hanno ancora la piena maturità psicofisica bisogna invece, fare un test probabilmente. invece dei ragazzi a 10 anni 9 anni, 8 anni hanno la piena maturità psicofisica, però stiamo parlando di soglie di valutazione astratta, secondo me abbassarla a 16 anni ci sta benissimo in altri ordinamenti giuridici è già così ma eh, dal suo, questa diciamo, è un'opinione personale oppure ci state proprio riflettendo no, come... diciamo non è iniziata una riflessione di governo ma la possiamo senz'altro fare soprattutto per un'iniziativa che ritengo più opportunamente forse da promuovere in parlamentare sì, anche perché, okay. ricordiamolo una volta si votava a 21 anni ecco io mi ricordo è stata abbassata eh, quindi alla fine è una convenzione si potrebbe eh, arrivare, è una arrivare appunto, una, sì. assolutamente una convenzione però diciamo c'è questa sponda dal del Presidente del Consiglio Per quanto riguarda C'è un, assist, <ride> <sto> <ride> sì, assist. un al, assist Al Parlamento <ride> E a proposito di, di, di assist E comunque di, di temi di grande discussione In questi ultimi giorni si è scatenata la guerra delle girelle Cioè sul, sul tema delle merendine de, Di questa tassa sulle merendine Insomma cioè, se ne è parlato tanto Visto che i ragazzi sono dei grandi consumatori di, di merendine Qualcuno ci ha scritto un Tutti po' Tutti preoccupati Allora cerchiamo di fare un po' di chiarezza Visto che poi magari No, allora, ecco, questo, si è costruito tanto attorno a questa vicenda questo lo posso anticipare nel documento che approviamo oggi siccome qualche valutazione l'abbiamo fatta noi abbiamo considerato di tassare le merendine quindi tutti tranquilli okay. detto questo però c'è un problema di politica anche del governo anche per quel che riguarda la corretta educazione alimentare quindi personalmente eh, senza voler introdurre meccanismi penalizzanti però mi piacerebbe in prospettiva introdurre meccanismi incentivanti verso quelli che sono non so, il consumo della frutta fresca, del latte, sì. degli ingredienti della dieta mediterranea. Noi dobbiamo promuovere la dieta mediterranea, con tutto il rispetto dovremmo contrastare anche pur consolidate abitudini alimentari di vita che sono basate su junk food, su cibo certo. spazzatura. Eh, infatti sì, sicuramente perché, è sicuramente una questione direi, proprio di salute, della natura, ci stanno copiando adesso. Diada, Alcune domani. proiezioni, adesso ci sono un po' delle variazioni quelle proiezioni dicono che i nostri bambini c'è il rischio di obesità uno su tre Non è da trascurare E quindi, paradossalmente se avete notato, si è creato anche un meccanismo perverso Cioè, oggi i ceti più agiati mangiano meglio E quelli più, meno abbienti mangiano peggio Quindi noi dobbiamo, anche come governo, vi avverto questa responsabilità ma il ministro Fabriamonti ha detto che se non sì, si trovano... Non nasce da lì, insomma, tutta questa situazione. Sì, certo. Lui ha detto, tassiamo le merendie, insomma, cioè, prima di diventare ministro, quindi un'opinione personale, certo. tassiamo le merendie per trovare fondi per l'istruzione. Ma proprio il ministro Fabriamonti ha anche fatto, diciamo, una dichiarazione abbastanza impegnativa, ovvero che ha detto che se entro fine anno non si trovano delle risorse aggiuntive per la scuola e l'università, si dimette. Può stare tranquillo? <ride> deve stare tranquillo e sta sicuramente tranquillo <ride> conoscendolo, però ha voluto lanciare sicuramente un appello del senso, uh, ma questo è un pilastro anche della politica del governo io l'ho detto, l'ho detto anche quando ho chiesto solennemente la fiducia e ho ricevuto la fiducia alle camere è un governo che deve investire nella scuola, nell'istruzione nell'università, nella ricerca per esempio il mio pallino è creare anche un'agenzia nazionale per la ricerca noi dobbiamo promuovere tutto il comparto e sicuramente anche dobbiamo lavorare per migliorare anche il modello di apprendimento scolastico. Mi piace dire che non è più importante oggi cosa imparare, ma come imparare. Quindi dobbiamo perfezionare anche modelli di istruzione dove i giovani possono liberamente muoversi. Ormai c'è internet no? che è l'universo a portata di mano. Um, sai che noi abbiamo chiesto a 40.000 studenti di indicarci quelle che sono le priorità per la scuola del futuro. E il primo punto è proprio questo, una didattica innovativa, coinvolgente, perché loro eh, sentono bene. proprio questa distanza tra un mondo super interattivo, super stimolante, super ingaggiante, che è il loro mondo dalle 14 in poi, e poi dalle 8 alle 14 si ritrovano in un mondo che è impostato secondo eh, certo. gli stilemi degli anni 20. Dobbiamo assolutamente adeguarlo, adeguarlo e ripeto, internet, ma vedete come è cambiata anche la nostra vita, io quando ero piccolo, io adolescente, non c'era internet, quindi ho avuto un senso quasi di costrizione, vivevo in un paesino, non vedevo l'ora di iniziare a viaggiare. Oggi tu puoi stare a casa e viaggi nel mondo. Certo, come il 3D, certo. Anche se invito sempre tutti i giovani e anche mio figlio a considerare che su internet c'è di tutto, ma c'è un livellamento anche dell'informazione. Diventa difficile scoprire anche l'informazione di qualità. Dalle certo. fake news, quindi bisogna sapersi muovere. Anche investire diciamo, su maggiori sensibilizzazioni sul tema, sicuramente, per aiutare i ragazzi. Quindi, come dire, eh, avere anche a scuola degli insegnamenti pratici sull'uso del digitale è qualcosa che state considerando? Ma io direi che eh, diciamo, lo strumento digitale deve essere parte integrante nel programma didattico, nel negli apparecchi, negli strumenti che sono a disposizione degli alunni, io la vedo difficile tenere fuori gli strumenti i dispositivi elettronici certo non parlo del cellulare che ci distrae ma parlo per esempio delle... io vedo ad esempio che in alcune scuole ormai è diffuso l'iPad si lavora con l'iPad credo che è uno strumento didattico essenziale oggi sì, sempre su questo sì, vorrei bye. rimanere un attimo perché siamo a scuola.net quindi ci dobbiamo soffermare un po' di più quindi sulla scuola e sull'università. Quindi abbiamo detto sicuramente non ci saranno dei tagli, ma probabilmente de degli investimenti. Se non no. Non, non, non, non, non taglieremo per la scuola, non taglieremo per l'università, anzi, vogliamo potenziare tutto il comparto. Uh, devo questa è già una bella notizia, insomma, Devo è... preannunciare che in questa prima manovra abbiamo delle risorse molto limitate. Daremo già però dei segnali sul piano della ricerca. Eh? Ecco, questo sul è importante. Perché ad esempio l'Agenzia Nazionale per la Ricerca, che dovrebbe fare da coordinamento con, con i centri universitari, con gli enti di ricerca, con tutti gli enti di eccellenza, quella la, vorra, la, la voglio già istituire. Ho detto già agli altri componenti del governo che ci tengo molto che parta subito. E questo è sicuramente un passo, un passo avanti per sì. quanto riguarda queste tematiche. Bene, questo è già giorno prima di Se Invece dal punto di vista pratico, quindi è stato detto un'attenzione sulle metodologie didattiche, ci sono altri punti d'attenzione rispetto alla scuola e all'università sui quali state ragionando o è ancora troppo presto? Per... Dobbiamo potenziare, a parte vabbè, gli asili nido, lo sapete, insomma c'è stato già un mio impegno per quanto riguarda gli asili nido e tutto il governo per consentire a tutti quanti di poter usufruire di questo servizio e dobbiamo anche estendere il numero degli asili nido e dei nidi in generale, dei micronidi. Ma poi per quanto riguarda la scuola dobbiamo lavorare molto perché ci sono degli stanziamenti che non vengono adeguatamente sfruttati per l'edilizia scolastica, dobbiamo migliorare l'edilizia scolastica, intervenire per rendere ancora più uh, protezione contro eventi sismici tutti i nostri edifici, lì ci sono i nostri figli, dobbiamo proteggerli. È fondamentale sicuramente. Assolutamente. E poi ci sono tanti progetti di investimento, c'è cioè il problema anche di valorizzare anche sul piano economico, è un punto programmatico della nostra azione di governo, eh, valorizzare anche sul piano economico il trattamento economico gli insegnanti, insomma dobbiamo avvicinarci un po' a quella media europea, ai nostri standard, io poi sono anche professore universitario, <ride> quindi lo posso dire quindi anche Quindi rappresenti con... anche la categoria se vogliamo. Qui potrei dire entro in conflitto di interessi, non è che voglio migliorare il mio stipendio, ma iniziamo da quelli delle scuole sicuramente dovremmo migliorare anche il loro trattamento retributivo, questo è vero. E poi c'è il problema dei concorsi. Eh, il problema dei concorsi è chiaro che eh, dobbiamo lavorare per assumere i vincitori dei concorsi 2016-2018, gli idonei del 2016, eh, soprattutto tutte quelle graduatorie, poi i precari non abilitati, lì è un altro capitolo, i neolaureati. Dobbiamo anche allora assicurare una possibilità eh, concorsuale straordinaria, ordinaria, basata cioè, delle opportunità diciamo così, di assunzione basate. Uh, su uh, basi, uh, basi meritocratiche okay. e dobbiamo insomma, riconoscere anche il punteggio che hanno acquisito nel corso degli anni su questo ci stiamo lavorando Quindi tra come dire... poco torneremo a farci sentire su questo punto al MIUR abbiamo avuto una riunione l'altro giorno sono venuti sia il ministro che i sottosegretari le sottosegretarie abbiamo fatto una riunione sul punto per fare è un tema molto caldo, molto vivo e se mi permettete un altro... Sei qui per, per poterlo fare, quindi se lo Grazie. permettiamo alla grandissima. E un'altra prospettiva di intervento, se parliamo di insegnanti, sono anche i ragazzi con disabilità. Noi abbiamo nelle nostre scuole, credo 245.000-250.000, potete sbagliare un poco, ragazzi con disabilità. Loro hanno bisogno di insegnanti di sostegno, un terzo degli insegnanti di sostegno sono precari, quindi questo significa che sono supplenti. Allora una persona, un ragazzo con disabilità eh, ha bisogno, perché si creano dei rapporti affettivi, anche emotivamente coinvolgenti, di conservare il suo insegnante. Dobbiamo vedere come fare per assicurare maggiore stabilità a questi rapporti di insegnamento, ripeto, con persone con disabilità. Avere uguali appunto, opportunità. Sì, io su questo sono, mi sento veramente di... veramente di, di, di, tantissimo. di, di appoggiarlo perché oggi abbiamo sì. il problema che degli insegnanti di sostegno arrivano, vengono selezionati, non sono nemmeno abilitati, ma nemmeno hanno svolto un corso sul sostegno. Ecco, io ritengo che sia un Dobbiamo un lavorare da, su una maggiore attenzione, attenzione, al almeno su questo lo posso confermare, poi pensate, noi comunque anche i supplenti paghiamo anche que <susurra> durante il periodo estivo della disoccupazione, allora forse dobbiamo pensare veramente di assumerli ovviamente sempre con un filtro meritocratico in modo da assicurare poi continuità nel rapporto. Quindi stabilizzazione Didatti. dei rapporti però ecco non una sanatoria ma concorsi straordinari per dare comunque un criterio. Ci obiettivo. stiamo lavorando ci stiamo lavorando, un meccanismo meritocratico lo dobbiamo salvaguardare. Dobbiamo trovare e allora abbiamo fatto un po' di domande alla nostra community dei ragazzi di, di scuola.net, sono arrivate migliaia di domande quindi ne, ne facciamo eh, qualcosa facciamo sì, qualche domanda con il gran finale poi, lo, lo, ovviamente annuncia, sì. lo annunciamo perché tutti i nostri ospiti poi hanno ricevuto tutta una serie di domande personali quindi scopriremo un po' più del tuo passato da studente un po' de, più dei tuoi gusti quindi come dire sicuramente da Bruno Vespa nessuno gli farà queste domande però da noi sì, perché <ride> i ragazzi vogliono conoscere chi c'è dietro la figura del presidente del Consiglio ci proviamo Paese. ma io inizierei proprio con questa domanda che chiedono perché mh, non si pensa di in introdurre l'educazione ambientale obbligatoria nelle scuole eh, me, io mi batterò perché avvenga questo, io credo che oggi non si possa parlare di sviluppo sostenibile, protezione dell'ambiente, biodiversità, protezione della biodiversità, io addirittura nel nostro programma di governo c'è un'iniziativa che deve essere evidentemente legislativa, una riforma costituzionale per introdurre questi principi, pensate alla nostra Costituzione, io dico sempre che la nostra Costituzione è bellissima, per buona parte va ancora attuata però dobbiamo anche introdurre dei principi che nel momento in cui è stata elaborata, stiamo ragionando nel 1947-1948, eh, quando è entrata poi in vigore, insomma, non erano ancora pensati, e non c'è ancora questa prospettiva, questa sensibilità. E a proposito dei principi da introdurre in Costituzione, faccio un salto, le, eh, tu l'hai anticipato prima quando si parlava di digitale, ad esempio introdurre il diritto alla banda larga, come magari hanno alcuni paesi secondo te è un tema da inserire in costituzione oppure è un tema sul quale bisogna lavorare e basta uh, lo dico da giurista oggi io ritengo che il diritto ad accedere alla, alle modalità infotelematiche quindi il diritto ad internet di accedere a internet è ovviamente un servizio adeguato quindi tecnico supportato con la banda larga è un diritto di tutti cioè pensateci un attimo io l'ho visto anche con i miei genitori molto anziani mio padre che era assolutamente escluso da questo mondo, a una certa età ormai in pensione, quando l'ha scoperto, perché giustamente tutti i giorni sentiva parlare di internet, collegamenti, streaming, tutte queste cose qui, quando l'ha scoperto è diventato più giovane, è rinato. È rinato. È cioè si collega a un video, mi segue, cosa che prima non avrebbe mai fatto, quindi <ride> è, è, è qualcosa veramente, quindi lasciare che qualcuno rimanga isolato fuori Oggi quell'articolo 3, secondo comma della Costituzione, che dice che la Repubblica deve garantire la, la rimozione di tutti gli ostacoli che impediscano ai cittadini di partecipare attivamente, certo. a pieno titolo, alla vita democratica, politica, economica, sociale, culturale del Paese. Quell'ostacolo, il primo ostacolo è, è evidentemente l'ostacolo nel caso di accesso a Internet. E noi dobbiamo assicurare a tutti l'accesso a Internet. Internet, però, alle volte porta anche un certo. dire: è uno strumento, può essere usato bene, può essere usato male. Certo. Abbiamo visto che in passato, soprattutto tra i ragazzi, in qualche modo ha aiutato, ha favorito la diffusione di una nuova forma di bullismo, che è il cyberbullismo. È un tema su cui c'è stata di recente anche una legge parlamentare. Ecco, voi come governo, questa, in questo nuovo New Deal, insomma, in questo nuovo corso, lavorerete su questo tema? A tal punto che ho già un progetto, voglio andare nelle scuole, voglio parlare io stesso per sensibilizzare gli studenti, ovviamente non potrò girare tutte le scuole, ma farò una selezione, una selezione anche geografica un po' dappertutto, e per parlare di costituzione, di educazione ambientale e per contrastare le pratiche del bullismo, sì. assolutamente, guardate che sul bullismo noi giochiamo una partita importante, questa è la cultura del rispetto, rispetto dell'altro, anzi io dico sempre a mio figlio, dico guarda che un domani ti potrai trovare tu coinvolto in un gruppo dove è facile schernire, prendere in giro qualcuno più debole, le persone più fragili, lui, tu lì dimostrerai il tuo valore, quando anziché eh, stare pianeta. con i forti difenderà il più debole e questa sicuramente è una bellissima notizia perché si vanno a affrontare tre temi veramente molto belli e importanti anche perché ci sono dei casi di cronaca che fanno veramente male, male al cuore per quanto riguarda il tema del bullismo e io so che abbiamo un video, dovremmo avere un video che è dalla regia conferme perché abbiamo Vedi? Anche, siamo ci hanno a tempo di record un video perché insomma sappiamo che sulla, sulla pagina facebook ci dovrebbe essere del materiale quindi diamo vediamo ci sono cose da fare Ci sono da cose da fare ogni giorno Aprire gli occhi Fare colazione Andare a scuola E impegnarsi durante tutta la giornata Ci sono cose da fare di notte Il bacio della buonanotte Prima di addormentarsi Poi sognare, sognare e ancora sognare ci sono cose da non fare mai, né a casa, né a scuola, né in villa, né al catechismo. Per esempio il bullismo. Brava. Grazie. E questo è il libro di poesie di Clara. Eccoci, eh, l'altro ieri appunto a Cele Messapica giusto? Eh, Era mio... in provincia di Brindisi, Cele <ride> Messapiche, c'è stata una manifestazione Un in bollo. piazza e poi tra le persone che ho salutato c'era questa amica, questa Carla, Clara che mi ha fatto omaggio, mi aspettava lì, io eh, me eh. ne ero accorto perché mi hanno fermato tante persone dopo sì. e poi mi hanno detto c'è una ragazza che la vorrebbe conoscere Presidente, mi sono fermato e mi ha fatto omaggio eh, di questo suo libro di poesie e io l'ho aperto così, eh, ma l'ho sfogliato al volo, eh, ho subito poesia. individuato questa poesia sul bullismo e l'ho voluta leggere in eh. diretta perché ho visto subito che era una bella poesia, l'ho… Comun comunque, ricazza. per questo suo tour, noi siamo dalla sua parte, sì, ovviamente. Qualsiasi momento allora, possiamo dare... accompagnare anche noi. Ah, Ma molto, molto volentieri. Non so se addirittura potete rimandare, anche riprendere. sarebbe certo, eh, bello perché è chiaro importanti. che. Diciamo al di là della singola scuola possiamo poi moltiplicare Assoluto, anche... Certo, assolutamente dei... arrivare ai più ragazzi possibile perché è un tema delicatissimo. E noi lo facciamo meglio noi a Ci piacerebbe impegnarci con lei e con te. Prendiamo il giusto. suo assist, <ride> <il tuo> assist. <ride> non vi dirò che poi tra l'altro veramente la scuola è la radice dove sì. noi insieme alle famiglie ovviamente dove si cultura, dove si alimenta la cultura del rispetto della persona. Perché certo. se ci fate caso, innanzitutto è il rispetto nei confronti dell'insegnante. L'insegnante delle volte, ovviamente ci hanno passati tutti, le no? volte l'insegnante mette il cattivo voto, le volte si è stanchi, si è distratti. Ecco, rispettare sempre gli insegnanti, prima cosa. Poi eh, rispettarsi tra noi, tra studenti, compagni, eccetera. E poi io aggiungo un'altra cosa adesso che non deve dispiacere gli insegnanti, anche gli insegnanti devono rispettare gli alunni. Perché gli insegnanti sono persone come noi, possono. Io sono stato anche all'università, un contesto un po' diverso rispetto a quello della scuola. Ma l'insegnante è una persona come tutti. Esatto. Può capitare il giorno con la luna storta, come si vuol dire, può capitare anche l'affaticamento, la stanchezza, l'esasperazione delle volte. Però ecco, anche l'insegnante deve sempre tenere presente che ha di fronte delle persone e rispettare gli allunghi. Ecco, Io questo eh, veramente ti ringrazio per questo perché ecco, ritengo sia molto importante oggi per rivalutare questa relazione. Un lavoro bionivoco, eh, quindi i ragazzi e le famiglie verso gli insegnanti, perché anche le famiglie a mio avviso. e i genitori hanno un problema e con sì. la no. Una con cosa che insegnanti. io trovo scioccante quando leggiamo quei casi di cronaca in cui i genitori si intromettono nel rapporto educativo scolastico, intervengono addirittura ad aggredire gli insegnanti, quegli episodi di bullismo dei genitori, se, se dovessimo fare una gerarchia astratta, secondo me sono i più gravi. Allora, qualche Ma domanda domani... flash sempre da parte dei ragazzi? E poi e vi andiamo alle diciamo domande piccanti, voglio sapere eh sì, che, prof... che prof era, come ti ricordano i tuoi studenti, pensaci però. <ride> Un ragazzo chiede perché il governo regala una borraccia riutilizzabile ad ogni studente? Perché il governo non regala? Beh, questa è una cosa molto bella, cioè sto andando in giro e trovo un po' già nelle università, certo. in alcune scuole, in alcuni uffici, il fatto di regalare una borraccia, perché questo veramente C è la veramente. cosa migliore per evitare la diffusione delle plastiche e io l'ho detto anche a Palazzo Chigi, Palazzo Chigi deve diventare plastic free. Plastic free. Ho scoperto che la burocrazia è incredibile, quindi ci sono appalti, dobbiamo adesso lavorarci, ma... deve verrà, quindi il governo... Allora, io voglio che chi arriva a Palazzo Chigi okay. abbia la sua borraccia. Ok, perfetto. Ecco. Dimmi tu, adesso Dani, dove Andrei, vuoi andare, manca perché, perché manca un, un po' di minuti. vogliamo soddisfare la curiosità dei nostri studenti, <ride> perché, come dire, la professore... Un po' di solidarietà, diciamo, ma, da... Com'eri, com professore Università terribile, uno di quelli che oppure uno apprezzato dai ragazzi magari perché di manica larga oppure eh, severo ma giusto come eh, com oh, definire? chiaramente mi autodefinisco perché sarebbe certo. più corretto chiedere ai miei studenti o ex studenti meglio ancora eh, no, credo, ecco, spero che mi si riconosca insomma, di essere stato sempre rispettoso della persona, quindi disponibile, il appena. confronto eccetera, questo spero che mi sia riconosciuto, per quanto riguarda i voti, se ve, ma diciamo che mh, cercavo di essere nel giusto, non, non regalavo voti, cioè, ho sempre detto agli studenti che non, non è questo che serve allo studente, però mai penalizzare, mai cercare di fare la domanda quella che debba mettere necessariamente in. quindi non in hai mai chiesto le didascalie del libro <ride> non l'hai mai fatto, <ride> no, lo possiamo no, dire no. se è scritta eh. la terza parola didascalia. di scalia. <ride> no, io ho sempre detto anche questo che è molto più importante dimostrare di avere come dire, elaborato gli strumenti certo. di comprensione della materia piuttosto che l'aspetto nozionistico. senti, ma cosa ti manca di più dalla tua vita ante questa esperienza, diciamo, di premier. Tante cose, ovviamente la dimensione della libertà, ma se posso dire due cose su tutte? Vai. Passeggiare in bicicletta per Roma, ah. stupendo, bellissimo, con mio figlio, poi un divertimento assoluto, portare mio figlio al bullying. Ah, vedi? beh carina sta cosa beh, chissà beh. se scuola.net le farà una sorpresa <ride> ora che lo sappiamo no, <ride> <ride> queste Ma queste cose vedi non, vedi, non ci sono quelle cose da film americano che in un film americano non si sarebbe aspettato magari che ne so che avessero chiuso il bullying per il punto <ride> di quindi questo no, non... è proprio quello il problema cioè io potrei portare mio figlio al bullying ma chiaramente creerei anche delle volte molto arrego molto. disagio agli altri che cioè, certo. stanno giocando sulla corsia a fianco quindi delle certo. volte purtroppo questo mi pesa per il disagio che arrego anche agli altri quando mi sposto ma questo è interessante sì. perché fa capire che diciamo, questi ruoli, i, tra virgolette, potere, sono anche dei ruoli di servizio e di sacrificio. Beh, se uno lo, fa con... Beh, se di uno di lo di fa con coscienza e responsabilità sono di grande sacrificio, se posso permettermi. Allora, materia più adiata e più amata a scuola? Allora, più amata... C'è In... diritto. <ride> non lo so, però no, è il diritto. No, perché poi non no. ho fatto, quindi io ho fatto il liceo classico, ah, okay, non c'era sì. il diritto. Eh, filosofia tra le ah, più amate, veri. ma anche lettere, storia. Odiata no, odiata no. Posso dire, a qui faccio una confessione <ride> che non <l> ho <ride> mai fatto Attenzi attenzione, ho in scoperto. esclusiva. Allora chiedo venia a tutti i miei professori di matematica. <ride> pur avendo pur i boni, riportando i buoni voti in matematica non ho mai aperto il libro di matematica <ride> ho fatto sempre gli esercizi al volo quando <ride> finiva no, non essere... vuol dire che, <ride> che eri capace che ti... però qui stai solidarizzando con Ma credete, migliaia quindi, milioni credete, di studenti io se ci ripenso mi sembra così strano io non ho mai aperto un libro di matematica perché poi evidentemente ho avuto anche bravissimi professori ecco un certo, maggior e quindi facevo gli esercizi al volo si comprendeva in classe uno come... che memorizzava molto in classe memorizzavi molto in classe sì, e quindi c'era poco Molto, è molto importante vuol dire prendere appunti vai Ma invece in classe eri un tipo da primo o da ultimo banco? se posso permettermi, da secondo banco <ride> okay. un suggerimento a tutti <ride> i studenti che ci stanno seguendo allora il primo banco è troppo esposto sono d'accordo <ride> l'ultimo non si segue un tubo si rischia di rimanere tutti distratti il secondo banco è strategico via di mezzo giusta fra il <ride> primo sì, ancora in tempo per scegliere il banco strategico sì anche sono d'accordo con questa scelta perché Scusa c'è una roba che mi fa troppo ridere, Vai, che abbiamo inserito sì. nelle domande, stanno spopolando da un po' di anni queste chat di gruppo dei ah, genitori sì. su Whatsapp, tu partecipi al chat di gruppo dei genitori della classe di tuo figlio? Allora uso poco Whatsapp, eh, quindi cerco un po', adesso mio figlio ha cambiato scuola e non, ancora, non sono ancora nella chat di scuola, in passato ero, uh, seguivo un poco, leggevo per essere aggiornato <ride> però cercavo di partecipare poco anche perché ritengo che poi infastidire gli altri con i propri messaggi <ride> Allora, <ride> io, diciamo adesso che i tuoi so messaggi hanno un certo peso <ride> <Come dire? ride> magari tutti la pentassassero come te <ride> ma eh, invece senti, eh, ci hai detto insomma, che Beh. hai fatto il liceo, il liceo classico ma si può rivelare, se è possibile o stato segretato, il voto di maturità? No, forse è anche pubblicato da qualche parte, 60. 60-60. E invece la notte prima degli esami te la ricordi? Eh sì, come sempre, insomma, io ho avuto sempre questa particolarità, questo sia per la maturità e poi all'università. Ho sempre studiato fino all'ultimo, cioè ho sempre conservato lucidità anche nell'apprendimento fino all'ultimo minuto, sì. ho sempre cercato di valorizzare anche gli ultimi istanti. Eh, spesso con altri compagni, compagni mi dicevano eh, in prossimità poi del, dell'esame andavano in tilto, io conservavo lucidità, continuavo a studiare. Quindi non, <ride> sei, non, ha mai, non hai mai risognato il tuo esame di maturità? No, sì, ce l'hai risognato, a occhi aperti. Ho <ride> sì. Ultimissime due domande, di cui l'ultima tu sai qual è. Eh? Okay, ok, mi lascia me l'ultima. Ti lascio l'ultima che è il nostro anche un test di gioventù, io voglio chiederti. Ma ti è mai capitato di copiare a scuola? Premesso che anch'io ho copiato, quindi come dire. È caduto in prescrizione, la... prescrizione, è caduto in prescrizione. Sono prescrizione, passati prescrizione, tantissimi anni. Facciamo scattare il regime di immunità? Sì. No, tendenzialmente no. Però se lo posso dire, tanto i miei compagni di banco sono dei vecchi amici, anche se non sento da molto. Eh, mi si chiedeva un lavoro di squadra, <ride> o in un lavoro di squadra. Fatto. Fatto. Eh, io dicevo: aspettate un attimo, fatemi terminare e, <ride> Prima fatemi 60, anno, anno, e poi mi fino a me. Quindi, io non ero uno che metteva sai, tutti i dizionari per non farsi copiare. Eh, no, no, diciamo, sì, Facciamo se... pure questo lavoro di squadra, <ride> Però, ma, tanto ma fatemi un attimo vantaggiare. <ride> io sono curiosissimo: solo della serie tv preferita e cantante preferito. Serie tv preferita? Beh, non seguo molto la tv. Forse qualche puntata ultima delle serie più recenti, non so, Gomorra. Sì. Ah. Visto raramente qualche puntata isolata di Montalbano. Non ho tanto tempo per vedere la tv. Invece, artista? Artista, cantante... Eh, qui veramente mi piace ascoltare di tutto la musica, di tutti i generi letterari che, ad esempio, Mi era piaciuta tantissimo la voce di Amy Winehouse Appena ho sentito la prima volta è scattato eh sì, un, un, un innamoramento per Molti per ragazzi quel tono di voce. ancora hanno apprezzamento me, nah, nah. Quindi nah. arriviamo al test di gioventù Vado vai, io? Vai Giuseppe, ma tu da giovane sei mai stato frienzonato? Adesso, questo è un grandissimo test di, di gioventù Sai cosa vuol dire frenzonato? Sì, eh. sì credo, di... credo di sì. Se ne è stato uh, frenzonato da giovane? Sì, ricordo una ragazza mi ha frenzonato. <ride> però a mia volta mi è capitato spesso di, di frenzonare, frenzonare, di frenzonare <ride> vendetta. Frenzonatore seriale però. No, adesso... no. <ride> però tanti anno. anni fa bene quindi comunque ha subito ma si è anche vendicato quindi mettiamo, no, no. mettiamola così quindi come milioni di ragazzi hai, hai subito anche tu questo e anche oggi è bisogno del materiale a Osho per poter fare le sue vignette abbiamo dato il materiale sicuramente a blob quindi si domani può si, <ride> si può scatenare Osho che ringraziamo allora, salutiamo presidente grazie mille di essere stato qui con noi il tempo è volato Ovviamente siamo dalla sua parte per quanto riguarda il progetto su, nelle scuole, quindi la presentazione. Possiamo fare insieme, ci vero. sentiremo assolutamente. Molto, molto volentieri, poi insomma, noi eh, qua è come se fosse eh, casa tua, nel senso, puoi tornare. Non ne vado più, eh. Sì, approfitto. Eh, è un grande <ride> piacere, un grande onore. Invitiamo, ti invitiamo già da adesso, anche se manca molti mesi alla notte prima degli esami, perché noi qui su scuola.net facciamo la notte prima degli esami di maturità ah, sì, per fare sì. compagnia long, di, sì. fino a mezzanotte ah, dalle eh. 20 a mezzanotte, la aspettiamo per dar qualche consiglio ai maturandi per l'esame di maturità il sapevo, giorno dopo, può essere divertente sì, assolutamente. se ce la farà ti, ti, ti, ti saremo ti molto felici. Ci aspettiamo ovviamente non per mettere ansia ai maturandi, mancano solo 9 minuti, <ride> poi come <poi io ride> iniziato facciamo l'imbocca al lupo perché in generale nel ruolo che rivesti tu al dire, certo. diciamo degli orientamenti politici è un ruolo di servizio nel paese. Se il governo vince, vince il paese. Se Bis il governo perde perde il paese, quindi noi ti facciamo veramente un grande, Bis grande, grande in bocca al bisogna lupo. Bisogna sempre rifare per l'Italia. Grazie mille per Vive il lupo! Vive il lupo! Sempre! Grazie, grazie ragazzi! A sì. sempre grazie a, grazie a, a tutti! Ciao ragazzi, speniamo diretta Instagram! Ciao! Anche! Ciao! Ciao, aspetta! Fine!